La nostra rubrica Il venerdì dal sindaco fa tappa oggi a Pessinetto, nelle valli di Lanzo. Dici Pessinetto e pensi subito al santuario meraviglioso di Sant'Ignazio di Loyola sulla montagna qua dietro, un posto particolare che è un vero punto di forza turistico per l'intera vallata. Ce ne parla il sindaco di Pessinetto, Gianluca Togliatti. La prima cosa che vediamo entrando nel Valle di Lanzo è il nostro santuario. Oltretutto il santuario che quest'anno festeggia 300 anni dall'edificazione ed è un punto proprio fondamentale per il turismo religioso, ma anche storico del nostro territorio. Quest'anno ci saranno delle iniziative messe assieme alla confraternia che gestisce il santuario, abbiamo alcune iniziative messe in campo dal comune di Pessinetto, dall'Unione Montana Valle di Lanzo, come il concerto per esempio 22 di maggio di Organaglia, poi tutta una serie di eventi eh, durante l'estate organizzate dalla confraternia dei giuriti che la gestisce e poi ci sarà ancora l'evento finale verso settembre eh, che vogliamo vogliamo coinvolgere tutto il territorio come Unione Montana. Gianluca Togliatti da poco è anche il vice portavoce della zona omogenea per la città metropolitana. È una carica importante, rappresenta un territorio che ha tante necessità? Un territorio importante, un territorio che parte dalla prima cintura fuori Torino con i comuni di San Maurizio e tutto, e va fino in punta alle nostre testate di valle, pensando Balme, Usseglio, Grascavallo. Un uh, territorio composto da 40 comuni con diverse esigenze, ma uh, che gli amministratori molte volte riescono a trovare a fare la sinergia per uh, lavorare e costruire, quel tessuto e quei progetti che possono portare beneficio a tutti quanti. Ci siamo sempre detto che la montagna senza la pianura non può vivere ma allo stesso modo la pianura senza la montagna è allo stesso tempo zoppa e quindi stiamo cercando di lavorare sinergicamente per portare risultati sul nostro territorio. A proposito di sinergia, quella con il Gal, Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone è una sinergia vincente. Avete da poco inaugurato una centrale a biomassa? Assolutamente sì, eh, fortunatamente il nostro GAL è stato l'unico sulla regione Piemonte che ha puntato sulla filiera legno-energia e in questo momento dove abbiamo degli aumenti molto importanti per quanto riguarda il gas, il gasolio e quant'altro, Uh, per il Comune di Pessinetto, che ha ultimato l'intervento a settembre l'ha collaudato e messa in funzione ai primi di ottobre, per dieci anni avrà una fornitura di calore a, uh, a prezzo bloccato, e quindi questo è sicuramente un ottimo risultato per quanto riguarda l'amministrazione perché porterà un beneficio in termini economici. Ma dall'altro posto, possiamo dire anche siccome riscaldo la resistenza municipale e la scuola primaria, un ottimo risultato che ha creato anche filiera in quanto eh, chi ha vinto l'appalto per la gestione di questa caldaia biomassa per dieci anni è un'impresa forestale di Lanzo. A Pessinetto c'è una bella stazione della linea Torino-Ceres. Possiamo dare una speranza a chi vuole ritornare su questo treno? Allora, a Pessinetto abbiamo due stazioni della Torino-Ceres perché nella sulla fermata abbiamo fermata Losa e fermata Pessinetto. E noi speriamo assolutamente che col completamento dei lavori di fine anno del passante di Corso Grosseto, quindi la, la nuova gestione del 1 gennaio 2023 di RFI, torni a essere veramente un volano per il nostro territorio, questa Torino-Ceres. Una ferrovia che è veramente un nodo importante per la doppia valenza. I pendolari, perché sicuramente un collegamento che riporta al centro di Torino è molto più funzionale per chi lavora o studia, ma allo stesso tempo stiamo cercando di puntare. E avere quindi anche un ritorno ai fini turistici perché veramente è una ferrovia storica con delle stazioni bellissime e quando passiamo veramente l'ultima stazione di Lanzo e iniziamo a salire fino a Ceres ci potrebbe essere veramente l'utilità di avere il trasporto fino a Ceres in ferro e poi da lì organizzare i trasporti con delle navette per raggiungere il testato di valle. Ma quanta passione ci vuole per fare il sindaco in un paese di 600 abitanti? Allora passione ce ne vuole tanta perché ci credi nel territorio in cui sei cresciuto, io sono um, al mio terzo mandato quindi sono 13 anni che faccio il sindaco Pessinetto e sono contentissimo di essere al servizio dei miei eh, concittadini. Noi amministratori eh, siamo assieme all'associazione Ecos il punto centrale di ogni paese, noi dobbiamo essere a disposizione per cercare di trovare le soluzioni, per migliorarci tutti i giorni, per far crescere il nostro territorio e secondo me, come ho sempre detto, eh, da soli si va lontani, ma uniti si va molto più distante.